Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video Oggi Essendo che Tomar mi ha scritto Comandi invertiti Oggi facciamo la sfida dei comandi invertiti Andiamo nelle impostazioni Modifica comandi Poi se poteva andare nel campo di prova Direttamente Ok bene Ok Modifica comandi Allora così E salviamo tu amar, perché mi hai detto proprio questa sfida? Vabbè, io la faccio. La mappa di sopravvivenza è questa. Andiamo. Essendo che ogni volta che attivo la registrazione, il volume al 1000, Si mette. Io l'abbasso un pochettino, ragazzi. No. <coughs> <ride> okay, eh, che si <ride> Tomar iniziamo benissimo comunque Poi cosa abbiamo? 50 monete Bene Ok Sono con un tick Bene Ok, adesso mi sono anche abituato a come partire Già con me. Raga, veramente non, non mi credo da qua sto facendo giocare questo non è raga non me lo dovete chiedere come faccio a giocare ok si sì, gioco a... oh. <coughs> raga non ha senso questa cosa ragazzi non ha senso ragazzi Stiamo scherzando No, no, no raga Non ha senso sta roba Comunque il mio cavissimo vizio Ma lo so Io adesso ho capito perché abbasso la barra vita. Ok Bene Ce l'abbiamo fatta Yuhu. Ok, perché non ne preso il power up? Ciao Jessie. No, scusate. Fatemi capire. Perché sei stato fermo? Io anche questa cosa la devo capire cioè, Noi ci arreffiamo queste 50 monete Come ho detto la scorsa volta Io me li vorrei aprire quelle casse Anzi ragazzi scrivetemi nei commenti Se volete che io adesso Adesso Che io dopo del video mi faccio Un pochino del pass Almeno alla 30 E, <ride> e cioè Raga, sblocchiamo qualche cosa. Cioè, o la faccio a camera come volete, oppure faccio un unboxing con voi. Decidete voi, qui sotto nei commenti. E consigliatemi anche qualche altra sfida. Oh, mamma Quella lì dei comandi invertiti, Tomar. Perché? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. 4 3 2 2 ho detto spagnolo spagnolo <ride> no ragazzi uh! oh oh raga muove muove lei ci muove cioè Raga io devo starmi zi di zitto Sapete? Letteralmente zitto mi devo stare Perché purtroppo roba... troppa sfiga Ok andiamo Raga Perché? Perché io vorrei in faccia con il bullo? Mi dovrei dire Ok grazie Sto andato dalla faccia della terra Prendi il power up. Grazie. Ok. Jessie. Ah, buongiorno. Buongiorno Jessie. Eh, lo scorso video era più divertente, raga. Cioè, in questa cosa troppe cose normali Stanno succedendo. Ok. Andiamo un pochettino avanti. Perché mi sono leggero troppo prima. Non mi dovevo raggiare. Da e eh, dai, fatti trovare! Ah mm. oh, voglio saltare nei trampolini E eh, non riesco neanche a saltare nel trampolino Che bizza Ok Uii Ah oh, tipo lì c'era uno di 10.000 power <ride> Vi immaginate? A questo voglio tipo morto all'istante Micio Ok Yuhu. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo. Ok. Vediamo le nostre carissime missioni. Io ancora, ragazzo, quello lì dell'inizio del passo. Mamma mia. Cioè... Andiamo in K.O.? Andiamo in K.O., ma sì. Ragazzi, mi sono rovinato con le mie stesse mani, sappiarlo. Ah questa mappa va buona però Non so quanto io possa andare bene Vittoria Ok. Ui. Ok. Bene. Io provo che si scavichi il telefono. Ma per questo io abbasso la barra della notifica. Perché mi spavento a morte? Eh sì, eh, raga Dai, eh. Oh. Abbiamo distrutto il campo oh, Ma che dite Ma Ok Vabbè Teniamolo Poi ditemi se eh, Stavo scendendo la le io ragazzi... Mannaggia la miseria! Oh, oh, oh, oh calma, da. Oh, oh. Ci credo, ho ucciso due Va bene, ma non è niente di speciale, dai No io sta cosa non l'ho capita comunque ragazzi nel frattempo vi dico di vi, io vi invito ad iscrivervi al canale e di attivare la campanellina perché nello ne speciale ne, ne iscritti ci metto la faccia in pratica vi mostrerò la mia faccia perciò vi conviene se volete Ci sì, vediamo quando Uff uh, Raga sono state in silenzio Perché mi sono spaventato in quel momento Eh Ok, ce l'abbiamo fatta, sì. Sì. Ok ragazzi, cambiamo un brawler perché sennò è troppo... Mm. Oh, e <ride> cioè, ride pure bombardino. Perché già sa che... Mm. Cioè, non c'è parola relativa, no? Non c'è bisogno che io lo dica. Oh, oh! ok dai che ci vuole a killa un bull tanto uff uh. Mita <ride> oh oh ciao ah damn Godo Godo Questo è per aver ucciso Supermaster Supermaster Non si ammazza Supermaster Non si ammazza <ride> Cioè Supermaster Non moriva mai Ok ragazzi Il video finisce qui Ciao ciao